Ma quando si passerà. Buonasera, buonanotte cari amici, direi uno cinematografo, cinema da vedere, i film della settimana, i critici, il pubblico, i protagonisti delle pellicole. Luigi Dalife, che film ha fatto? Dice lei il titolo Nessuno si salva da solo, è convinto di questo lei Luigi? Assolutamente sì. De Vinci Way nessuno si salva da solo è un film corale che racconta la rotta migratoria delle Alpi occidentali al confine fra Italia e la Francia dove insomma ogni, ogni giorno decine di persone provano a valicare le Alpi per lasciare l'Italia per raggiungere la Francia o andare ancora oltre il tutto in un contesto che è un contesto di montagna dove la, il fortissimo contrasto tra la montagna di giorno attraversata dai turisti eh, sulle piste da sci e la montagna di notte che invece diventa un teatro di paura, di violazione dei diritti umani anche di pericolo eh, di vita e di morte come c'è stato purtroppo nel, nel, negli ultimi anni un film che ripercorre anche la storia di queste montagne che sono state attraversate da sempre da diverse popolazioni nel corso dei secoli e negli ultimi 200 anni decine di migliaia di italiani hanno eh, cercato di varicare le alpi per raggiungere la francia una storia che si ripete perché un po le migrazioni sono un viaggio circolare dell'umanità allora, Chiara Nicoletti, Giulia Bianconi, Eva Carducci, Francesco Alò hanno visto il film e non solo. Chiara. Sì, il film ha il pregio di usare appunto la graphic novel per ricordarci una cosa che ci ripetiamo spesso: che siamo stati anche noi migranti e quindi dovremmo applicare un po' un'umanità per tutti. Eh. Giulia. Già, perché oggi guardiamo il fenomeno della migrazione con, un, con un, una prospettiva diversa e in realtà è. Questo è un film che dà diversi spunti di riflessione, attraverso un racconto a più voci, anche attraverso il mezzo appunto, della graphic novel, l'ho trovato interessante e quindi. forse ci può aiutare a Eva. pensare è un, un po' di, di più alla solidarietà e alla tolleranza. È interessante anche come viene analizzata l'idea del confine, in montagna fondamentalmente di giorno non si sente e poi in realtà di notte c'è questo contrasto forte, quindi soprattutto adesso che si parla di confini, è molto interessante Francesco, vado allora. è proprio bello sono 80 minuti che volano e sono bellissime le inquadrature della natura una natura eh, più spietata di noi esseri umani e quindi questo mi ha molto affascinato Francesco Puma, Valerio Caprara, Sara Ricordati Valerio, brevemente sì, un documentario che ha dalla sua questo senso della natura fortissimo dell'alta montagna e del corridoio di migrazione che diventa un corridoio anche di studio sulle reazioni della natura rispetto alle migrazioni dell'umanità. Non bisogna leggerci troppi significati perché lì poi casca l'asino un po' ideologico e demagogico. Sara, ricordati? Ha merito di ricordarci che il dramma delle migrazioni non si consuma solo nel Mediterraneo ma anche attraverso le montagne, crea questo legame ideale Struggente con gli italiani che dal Sud Italia salivano dopo la seconda guerra mondiale per andare in Francia. E, è, è emozionante, sì. Francesco Puma un bel documentario molto forte anche in alcuni passaggi, soprattutto nella seconda parte ambientato in questa linea di confine che si chiama proprio la Via Lattea del Milkway. È il titolo originale del film. Di giorno è un locale fascistica, e di notte proprio come linea di confine per gli immigrati e tutte queste micro storie sono molto forti, molto potenti sì, sì, sì. È un documentario che merita senza ombra di dubbio di essere visto Allora, i film usciti ieri nelle nostre sale da quello che è stato detto, oh, Ramella, qual è il film che andrà a vedere? Quale film l'ha incuriosita di più di questi? Sicuramente l'ultimo, quello che abbiamo appena visto perché... Luigi Dalife sì, Ha sentito vedere. Luigi, il suo film è... sì, sì. interessa, interessa molto, sì. è contento? Mi fa molto piacere, piacere, molto piacere perché siamo una piccola produzione indipendente, un film fatto attraverso un crowdfunding distribuito dal basso e per noi è importante avere un sostegno eh, appunto per, per far sì che il, il film raggiunga il più, alto possibile, il più alto numero possibile di persone. Lei è di Torino, Luigi? Eh sì. Io sono crotonese di nascita, mi sono trasferito a Torino per l'università e sono rimasto a vivere qui quindi ha seguito il Torino Film Festival. Lo sa che il Torino Film Festival ha un nuovo direttore? Assolutamente sì. Allora, Ornella, Ornella giusto. Dei film dei quali abbiamo parlato, il film che l'ha interessata di più da quello che è stato detto? Quello sulla natura. Quello sulla l natura. L'ultimo. Capolicchio, lei. Sono d'accordo anch'io. Anche questa volta è d'accordo. Assolutamente sì. Questa volta... Voi invece oltre a Odio l'estate ovviamente che andremo tutti a vedere, solo, molti l'hanno già visto voi. Nessuno Beh. si salva da solo sicuramente, sì. sicuramente interessante. Tra l'altro un... nella zona commedia è anche un po' il tema del nostro film perché nessuno si salva da solo anche in commedia funziona come, come idea, sì. eh. come frase. Come frase, sì, Ma come concetto. pensiero. È proprio marzulliano, direi. Sì, e poi era l'ultimo, siccome poi mentre uno seguiva, seguiva uno per volta, l'ultimo ti rimane più in testa perché è l'ultimo. Eh, eh, quindi c'è anche quel problema lì, eh, che uno vive talmente al presente che purtroppo questo è il difetto. Il, il nostro amico regista da Torino sorride. Allora, mettiamo a confronto per qualche minuto due giovani registi, eh, Guido Lombardi da Napoli e Luigi Dalife da Torino. Perché chiedo ad entrambi, fare il regista oggi, più gioi o più dolori? Guido. Innanzitutto grazie per il giovane <ride> che Beh, mi hai so regalato. E, è complicato perché la nicchia, cioè gli spettatori sono un po' in diminuzione da, da, da quando ho cominciato a fare questo uh, lavoro. Ho fatto un tipo di cinema, in particolare il primo film, La BA, Educazione Criminale, che raccontava di immigrati qui vicino a Castelvolturno, eh, come dire, che mh, non incontrano, cioè, che non hanno nessun carattere di commerciabilità. Quindi, ehm, in questo caso il terzo film. Uh, non mi sono posto il problema della commerciabilità, la storia è venuta così come l'avevo pensata sono curioso di sapere se incontrerà il favore del pubblico, tra l'altro in questa settimana dove c'è il festival di, di Sanremo costruire storie è sempre um, un'impresa, un viaggio che vale sempre la pena di fare in questo caso è partita la prima idea ormai 12 anni fa e Penso che semplicemente raccontando il tempo che ci è voluto per mettere in scena questa storia si capisca quanto è eh, un'impresa realizzare un film in Italia. Sentiamo Luigi, andiamo a Torino. Luigi, Dalife. Sì, sono d'accordo, sicuramente è molto complicato. D'altronde questa, questa, questa per me è una nuova avventura, il mio secondo lungometraggio ed è quello che amo fare, quello che voglio fare. Vedo chiaramente una potenza enorme nel riuscire a raccontare storie come quella di, uh, di The Milky Way, Nessuno si salva da solo, o come quella raccontata nel mio precedente film sul confine fra Turchia e Siria. Um, questo perché c'è bisogno, io credo, di trovare delle forme di narrazione altre. In questo il, il film documentario può essere uno strumento importante che può naturalmente avvalersi anche appunto di, uh, di diverse forme di racconto. Noi abbiamo scelto, l'animazione ma ce ne sono davvero, davvero molte il tutto naturalmente è un po reso complicato dal, dal sistema di distribuzione di produzione che c'è in italia non solo ma che eh, ci stiamo rendendo conto in questi anni come smk factory con la nostra produzione possiamo anche provare a ribaltare in qualche modo e riuscire a portare anche a un pubblico ampio e eterogeneo lavori indipendenti coprodotti dal basso come dei milky way